Ciao a tutti, in questo video parlerò di QGIS 3.0 che uscirà fra una settimana esatta, quindi il 23 febbraio, segnatevelo, uscirà QGIS 3.0. Allora, in questo video parlerò di una nuovissima caratteristica, oltre che potentissima, ed è la modifica topologica. Fino alla, versione, fino alla serie 2.x, la modifica topologica attraverso gli snap... È possibile farla, però solo ed esclusivamente all'interno di uno stesso shapefile. In QGIS 3.0 è possibile farlo in shapefile differenti, sia come file differenti, sia come tipologia di shapefile. In questo caso ho disegnato dei poligoni e delle linee. Vedete, sono tre strade differenti. Ora vi faccio vedere che attivando la modifica topologica e attivando tutte e tre eh, i layer è possibile modificarlo topologicamente quindi andiamo su impostazioni e andiamo su progetto, opzione di aggancio quindi attiviamo quindi, tutti i layer al vertice ok e attiviamo modifica topologica quindi è attivata quindi andiamo su linee e lo attiviamo, poligono 2 lo attiviamo, poligono 1 e 2, sono tutti attivati. Andiamo su linea, quindi se vado su linea vado a prendere lo strumento mh, vertici, se io sposto questo punto da qua a qua, ok, ma se io me ne vado qua, questo lo sposto da qua a qua, vedete, sono due layer differenti, due strati differenti, uno linea e uno poligono, diversi, intanto essendo attivata la modifica topologica, questo ci va presso strepitoso strepitoso vedete qua sono layer tre layer differenti questo me lo porto qua questo lo porto qua oltre al fatto che ora l'editing è stato definito click click che significa che ora basta fare un click se io clicco qua e mi sposto subito da qua a qua aggiungo subito un polico vedete qua da acqua. È una cosa strepitosa. Veramente da rimanerci, veramente da rimanerci eh, secco. Ciao e alla prossima!